ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Aerole e Giannina e oggi a vedere insieme come si fanno i pancake americani dei dolcetti molto soffici e ecologi che di sicuro vi faranno comodo in ogni colazione oppure una bella merenda e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano per questa ricetta ci serviranno 250 ml di latte intero fresco 190 g di farina 00 2 uova di cui 2 albumi e 2 tuorli separati 70 g di zucchero, una bustina di lievito per i dolci, 50 ml di olio di semi di mais, buccia di un limone, un cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Iniziamo montando i nostri albumi a neve insieme a un pizzichino di sale. E ora montiamo bene il tutto finché diventerà una bella schiuma ferma. Ecco come sono venuti i nostri albumi, per ora li dobbiamo mettere da parte e occuparci degli altri ingredienti. Noi abbiamo già preso una bulbella grande ci abbiamo messo dentro i tuorli e ora ci aggiungiamo gli altri ingredienti partendo dallo zucchero e poi mescoliamo un pochino, aiutandoci con un frustino. Ora aggiungiamo l'olio, continuiamo a mescolare latte. Poco alla volta e continuiamo sempre a mescolare energicamente. A questo punto aggiungiamo la farina poco alla volta. bene. Ora aggiungiamo il lievito e mescoliamo per bene, in modo che non si formino assolutamente dei lumi. A questo punto è arrivata l'ora della buccia di limone. il nostro impasto dopo aver messo tutti i nostri albumi e ora lo lasciamo riposare per circa 5 minuti. Passati i 5 minuti prendiamo la nostra vaniglia bourbon e la aggiungiamo al nostro impasto. Deve essere esattamente un cucchiaino. Aiutandoci con un piccolo frustino, mescoliamo tutto per bene e poi ci occuperemo di creare i nostri deliziosi pancake americani. Abbiamo messo un goccino di olio sulla nostra padellina per i pancake e ora lo lasciamo scaldare per bene. Fatto ciò, togliamo l'eccesso aiutandoci con un bello scottex. Molto bene Ora prendiamo un bel mestolo del nostro impasto e riempiamo per circa tre quarti, però prima mescoliamo un pochino. Ok, ecco il nostro mestolo e ora lo mettiamo esattamente al centro della nostra padellina. E quando vedrete che ci saranno tante bollicine sulla superficie del nostro pancake, vuol dire che sarà il momento perfetto per girarlo potete vedere il nostro pancake tempestato di bollicine e ora è arrivato il momento di girarlo con un colpo netto e ora lasciamo cuocere anche l'altra parte l'altra parte del nostro pancake ha cotto per circa un minuto e mezzo due minuti e ora il nostro impasto lo metteremo sulla padellina per creare i nostri pancake finché non avremo finito tutto. Bene, ragazzi, guardate come sono venuti bene i nostri pancake! Belli cicciotti, dorati! Ecco, le nostre porzioni ne sono venuti circa 10. E adesso siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E ne mangio uno insieme a voi. Mi preparo il mio piattino, bello qui. E oggi avremo un delizioso sciroppo d'acelo americano. E poi una squisita cioccolata. Però voi potete utilizzare qualsiasi altra cosa, come per esempio creme, marmellate, caramello. Basta che vi piacciono. vi metà così le asseriamo un po' tutti e due bene cioccolata mamma mia ragazzi proprio qua c'è un profumino ok va bene e adesso assaggio quello con la cioccolata Mmm, delizioso, veramente ragazzi il pancake è soffice c'è quel retro gusto di vaniglia poi il cioccolato ci sta veramente da dio completa tutto oh veramente ragazzi sono deliziosi con la cioccolata e adesso non posso non assaggiarli con lo sciroppo d'acero. Prendo l'altra metà. E lo inondiamo. Va bene così. E adesso, aiutandomi con una forchettina e con un coltellino, lo assaggio. Mmm, che buono! questo pancake delizioso e soffice che si scioglie in bocca. Poi c'è questa delizia di sciroppo d'acero, tutto bello dolce che ci sta benissimo. Insomma ragazzi, in tutti e due gli abbinamenti sono strepitosi, veramente da provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata con tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi vi auguriamo una splendida giornata. Ciao a tutti ragazzi!